questa è il tutto sta carriera di da da ma l'hai notato che ha mia bellissima skin si sì, la tua skin Perché è, è il ]ina. esotica con la di la tutto l'anno rispecchia la, la damenta eh? ah ok cioè, no. il ah, ah, no! no. con no. la c qualcuno da citare in questo video. esatto colui che ha scritto in chat esatto <tunezych Mummy> è Esatto, in inglese per tutto il video e se vuoi ci lavoro io Se il video non viene troppo lungo lo faccio Se il video non viene troppo lungo lo faccio Se il video non viene troppo lungo lo faccio Il test, il test, eh, allora okay. Ancora Ancora oh. Dai, facciamo... Ok Allora cosa possiamo fare? Allora battono il prato Gigante con sopra un tizio che è e eh, Allora userò codesto oggi facciamo la terracotta ma magari con la nera che ci sta bene Il centro lo faccio la terracotta ma magari con la nera io si sì, contento con la terracotta Mentre lo skateboard, terracotta, ma magari quella nera ma? No, generalmente è nero, solo nero Non è Esplodi, ehm... È <tose> che, che ne pensi mm. questa scritta di babbo natale barra skateboard? Eh. Angelo, non è l'episodio natalizio, ok? Siamo a, a, a inizio luglio, per piacere, non eh, è... Esplodi Magic però il natale è quello che voglio in questo momento dato il condizionatore è dato... Beh, è per, è per, è per il natale si, sì. chiami babbo natale e dici il verde non è un colore coattivo Eh beh, più che altro penso che lo sistemeranno non. allora comunque io sto facendo il fisio adesso che... diciamo... Sì, beh, beh. il condizionatore è la barba eh sì. e allora è babbo natale lui, cioè non un assistente vabbè <ride> allora... Io sto facendo i pantaloni skateboard oh, del, del, del tizio Verdi perché... Perché... Non hai visto Gantagni, I'm scared, vero? <t> <pers>